Buongiorno bambine! Buon ultimo giorno di scuola! Sveglia! Cucciole! Vanessina e Anastasia! Wu! Olé! Oh! Ani! Ultimo giorno di scuola! ultimo giorno di scuola amore Vane dai che vai a scuola oggi che si sei ripresa finalmente da questa febbre andiamo a scuola? andiamo a festeggiare? buongiorno amore mio come stiamo? stai bene amore? eh? ti sei ripresa? brava bravissima così puoi fare l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale mentre Anastasia non ha nessuna intenzione di andare a scuola questa mattina, quindi non festeggerà e resterà a casa con me. Quindi andiamo a lavarci tesoro? Sì. Buongiorno ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale e abbiamo Vanessina in pole position già pronta. Poverina, lei non vedeva l'ora di andare a scuola perché è stata malata, come ben sapete, e quindi era a casa da martedì, no, mercoledì. Okay mentre c'è un'altra bimba che non ne vuole sapere e che è Anastasia ragazzi scrivete nei commenti ad Anastasia che oggi è il giorno più bello di tutto l'anno scolastico perché si mangia il pandoro si gioca si mangiano le caramelle si esce prima si fanno gli auguri di Natale ma niente lei non ne vuole sapere ok siamo pronte per andare a scuola facciamo vedere questo caffè bellissimo Bellissimo il cappellino di Vanessa che c'ha anche Anastasia, ma che non ha ancora messo. Allora, spegni, Vane. Sei pronta a festeggiare questa super giornata a scuola? Sì. Sei contenta finalmente di essere anche guarita? E oggi è il giorno più bello di tutto l'anno scolastico. Cosa fate oggi a scuola? E giochiamo. Mangiate il pandoro, mangiate le patatine. Quel... L'estate. noi abbiamo portato qualcosa. Ma certo amore anche tu, voi avete anche il tronchetto di Natale al cioccolato che è un dolce buonissimo No, Allora ascolta, l'estate te lo compro e te lo porto a casa e lo bevi oggi pomeriggio, va bene? per merenda, ok amore? Ok, adesso Anastasia ti devi mettere ancora le scarpine, poi il cappellino di Natale lo, tu ce l'hai già a scuola, giusto? Mentre qualcuno ti presterà questo cerchietto con le renne nel caso in cui ti dovesse servire e si va a scuola dai! Pronto? Ciao amore Later. e tornate a casa super merenda finita la scuola? due settimane di relax? sei contenta amore? Eh? ciao amore allora aspettate un attimo raccontatemi un po' come è andato questo ultimo giorno di scuola bene e che cosa avete fatto? Andiamo andate a scuola e non si cucinava la merenda. Abbiamo mangiato noi il pandoro, sì? con le rive di cioccolato e no. il pandoro con lo zucchero pirato. E poi. Lo zucchero vero, amore, lo zucchero vero ah, Lo zucchero, zucchero vero, sì? Poi la, due Coca-Cola. Mm, ma tu hai bevuto la Coca-Cola? No. Ah, perché a te non piace la Coca-Cola. No. E poi. Le, il tè mi hai detto che sì. non era sta tema, era un altro tema, l'hai bevuto lo stesso e poi avete fatto delle piccole recite vero? sono mm -hmm. arrivati tutti i video e le foto e tu amore invece? Mm. cosa avete mangiato voi a scuola? <ride> allora, le matatine, le state, la coca e hai mangiato tutto? il panetto. ma le sapere. il pandoro mm. c'era? c'era anche il pandoro? Sì. Mm. E l'hai mangiato un po' di Pandoro? È buono il Pandoro. Senti Ani, ma non c'era un dolce <ride> al cioccolato da voi? Qual è? Il tronchetto al cioccolato? Ho letto male l'altro giorno. Qual è è a forma di tronco, fatto di cioccolato. Va bene, Come? Va bene. Ah, buoni. No. No? Boh, allora ho capito male. Allora, <ride> e anche voi, Vanessa, avete fatto dei balletti, <ride> vero? Delle, dei musical bellissimi che abbiamo potuto vedere e, vai a a e avete giocato a tombola e tu hai vinto, hai fatto cinquine è vero amore che vuol dire eh, vuol dire che ha preso cinque numeri Bene. va a vedere che cosa c'è qua dentro io quanto l'ho preso che quando era il mio tocco di prendere kinder ah si? Sì? Uh -huh. senti Vane ma in tanti avete vinto? o solo cinque persone? Allora, non c'erano quelli che hanno vinto tipo la cinquina eh, e beh i cinque persone ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola e eh, quelli che venivano l'ambo eh, la sì, quaterna ma quante gli stessi, sempre gli stessi non ma veramente Sofia tantiss tantissime volte ha vinto la Sofì <ride> Giorgia ha fatto tombola ma quante partite avete fatto di tombola? più non. di una? Non, non. solo una? quindi scusa Sofia, cosa ha vinto? ambo, terno e quaterno? E tu, mm. e tu cinquina? Ma e... no, davvero non prendeva tutti i giochi perché sennò non era giusto. Non c'era sempre lei, quindi prendeva tutti delle caramelle. Ah, ok, ok. Va bene, dai, allora, fa... finite la merenda che tra poco arriva... Giada! No. Sì, arrivano dei nostri amici a fare l'aperitivo e poi dove andiamo stasera? A ah, di andiamo a festeggiare con la casa di Diego! Eh beh sì, è casa di Diego! Però eh. si dice a casa di Alessia! Ah, oh, vabbè! E di... a casa di Diego dove c'è Bianca, Gaia, degli... Ci sono tutti i tuoi compagni. e eh, ci sono un maschio che è tu, Diego. Diego. E c'è solo un maschio che è Diego che tutti. è il proprietario di casa. No, vabbè, sono. Nel senso che questi qua che hai nominato sono tutti su tuoi Beh, compagni. No, tutti no, fortunatamente. Si dice, casa di Diego, casa di Giada, casa di Ghiacci. Uh -huh. Si dice che ci sono solo loro. Va bene. Ma che mm. se, se, si dice proprio la famiglia c'è solo la famiglia. Al completo. Mm. Senti, sentite, ma vi manca la scuola? No, si. Sì. <ride> Ma cosa dici mamma, sì. quando dormiremo la mattina fidati che non ti mancherà nulla Che te stamattina non ti volevi neanche alzare non volevi andare a scuola, l'ultimo giorno che eh, Ma che cosa ti volevo andare? Mi mancava un compagno Cosa? Mi mancavano due compagni, Teresa eh beh. e Ignazio eh, perché e eh, Ignazio ha la febbre e Teresa è stata ho messo la Eh, Perché ha la febbre? Ma tu non Guarda, non tu ci sei andata per miracolo oggi a scuola, sei stata fortunata, meno male va Ok, finita la merenda, ci vediamo dopo. Tu venite così voi stasera? Per sì, bene. ok. Allora dopo quando... Ma voglio cambiamo i pantaloni. Ma no, tienili, che te frega. Allora, quando arriva Giada, facciamo anche un pezzettino così la salutiamo, va bene? E poi ci prepariamo per uscire tutti insieme. Ciao. Ciao. A dopo. More. Ma cosa stai facendo? È una È una con Vanessa. Eh? Con Vanessa con Natale. Stai oggi. facendo dei regali a oggi. Come? Però ma... ma sei carinissima hai fatto tutto da sola ne fai vedere quello che hai fatto? sono i tuoi sì. vediamo che bello amore ma sì. sei stata brava allora poi glielo consegni? Sì. Mm. Poi ho fatto questo qua si e questi sono i braccialetti. che carino che sei e vabbè lo e abbiamo dopo ho fatto altri due una collana mettere, certo. un anello e un braccialetto wow ma sei super gentile lo sai che sei una bravissima sorellina? grazie prego amore ma ne io, con le, con le, con le ti ha regalini ti ha fatto Guarda dei regalini? vuoi aprirli adesso? non vuoi aspettare il giorno di Natale? Ja. cosa arrivi? poi l'elastico come te ho sempre di un elastico giusto aspetta me ci sono più cose questo non è riuscito tanto a cala allora tanto. lo sparto. che carina volevo anch'io una sorellina come te guarda che pacco che ti ha fatto con la carta trasparente ecco ho messo tanto scoccio qua non lo aprirai mai sì. secondo me ce la puoi fare entro capodanno sì, che forzuta! wow vedo però che sei molto forte Guardate. vediamo ma dai ma è stupendo Vane! come si dice dai un bacione a tua sorella bravissime grazie Anastasia del tuo gesto ma ciao amore ma ti sei cambiata e ti sei fatta la doccia per caso perché sei sì. profumatissima hai lasciato un profumo indescrivibile fatti vedere ma stai bene amore, sei bella, lo sai che questi pantaloni diventeranno neri questa sera? Però stai benissimo, sei una vera signorina Allora stiamo aspettando i nostri amici che non arrivano più e tra poco dobbiamo uscire di casa Speriamo che arrivino presto, altrimenti andremo e li incontreremo in un altro posto, giusto? A few moments later. È arrivata Giada, ciao Giadina ciao. Siete pronte, andiamo a mangiare? Sì Chiudiamo questa festa? Eh? È finita la scuola già, dai! No, yeah! Dai, andiamo a mangiare perché Fine. abbiamo tutti una gran fame, vero? Mm -hmm. Later. Ok ragazze, siamo tornate a casa e luna e mezza di notte abbiamo festeggiato con i nostri amici a casa di una nostra amica. E ragazzi, il video finisce. Aspettate. Ultimo giorno. Domani? Eh. Faremo un video. Domani arriva Babbo Natale, ragazzi. Natale, domani, è Natale. domani arriva Babbo Natale. Quindi domani mattina appena ci e svegliamo, iniziamo a girare perché dobbiamo fare tante cose, tanti preparativi e poi ci dobbiamo nascondere perché arriva Babbo Natale. Ma prima dobbiamo preparare il lattuccio con la carottina e il biscottino Ma no subito, eh! Ma va, sera. domani sera tardi! Vi ricordate, ragazzi! Vi ricordate il video dell'anno scorso, quando l'anno scorso era Natale, che Babbo Natale ha detto, ciao Vanessa e Nostalgia? Esatto, esatto. E Chissà quest'anno se verrà e se dirà ancora così. sì, che ci sarà certo. Quindi, il video dell'ultimo giorno di scuola termina qui, ragazze. Buonanotte e ci vediamo domani con Pappo. Nat Natale, Pappo, Pappo!